Riguardo il discorso cartaceo, allora dipende, perché c'è anche da considerare, vabbè, io lì sono cattivissimo nei confronti del libro cartaceo, eh, nel senso che vabbè, io non, non leggo in cartaceo ormai da... Pensa anni. io sono un amante invece di libri ah, cartacei. Okay. Ah ok, <ride> allora sicuramente in termini di esperienza aveva i suoi pregi, cioè solo il fatto di scambiarseli i libri, mm -hmm. era già una grandissima cosa, per carità, eh. adesso non esageriamo con la modernità sicuramente, però attenzione, se noi parliamo di ragazzi, eh, bisogna mh, curare tantissimo, non tanto la lettura su di un libro cartaceo in sé, perché cartaceo? Perché? perché i nostri ragazzi vedono un libro cartaceo come roba per vecchio, una roba statica, una roba… Mm -hmm. eh, immaginiamo, questo anche per, si conosce anche con il discorso delle lezioni a scuola, i nostri ragazzi vivono in costanti montagne russe, un luna park della vita tutti ipertesto, iper multimediale, luci, colori, suoni, eccetera eccetera, poi dopo gli imponiamo di stare una o due ore su una cosa eh, fredda, senza figure e via di questo passo, non dico che debba essere necessariamente un male ovviamente, ha delle valenze educative anche, ci mancherebbe, eh. però attenzione, noi dobbiamo associare l'esperienza, quindi il libro è cartaceo perché ce lo leggiamo insieme. Mm -hmm io genitore e tuo figlio, allora questo ha un senso. Oppure ad esempio vengono in mente quei libri per bambini, qui scendiamo un po' molto, anzi di età, che sono strutturati in modo tale da offrire un'esperienza che il digitale almeno al momento non può avere, tipo quei libri in cui apri le pagine e si presenta la scena tridimensionale, Bello, bellissimo. Ad esempio, queste robe qui, quindi esatto, quelli ad esempio curano molto l'esperienza mm -hmm. della consultazione, o della anche se la tecnologia sta raggiungendo anche quel sì. formato lì con la realtà virtuale. La, con la realtà virtuale la realtà aumentata, poi ormai ci siamo quasi. Esatto. È vero, è vero. Allora sì, intanto sì. vai Ivan, scusami. Sì, sì, no, eh, dicevo, quindi fare molta attenzione a quello, perché in realtà alla fine un, um, un libro, se per l'esperienza anche di leggere insieme un libro, perché non farlo anche da Kindle? Certo. certo. Okay. Quindi per un adulto l'esperienza okay. anche del Kindle può andare bene, come può essere anche utile per i giovani per rendere l'esperienza più attrattiva e, e da lì poi, eh, insomma, fare anche l'esperienza della lettura che altrimenti magari verrebbe, no, un pochino messa da parte rigettata. Sì, anche, esatto. Sì, sì, esatto. Dobbiamo sempre porci come domanda qual è il primo obiettivo che vogliamo raggiungere con questa attività? Certo. I ragazzi sempre farsi questa domanda. Allora, certo. L'obiettivo non può essere eh, obbligarlo a fargli leggere qualcosa sulla carta perché il digitale è il diavolo. Eh, capisci che c'è qualcosa che non va nel ragionamento, però l'obiettivo può essere facciamo una qualcosa insieme. Certo. L'obiettivo può essere, ad esempio, che ti insegno l'ordine alfabetico, ma non per l'ordine alfabetico in sé, per, parliamo della consultazione di un dizionario, ma perché ti impone uno sviluppo cognitivo di un certo tipo eccetera eccetera allora che ci può stare in alcuni casi eh, tipo a volte mi capita quando sono in biblioteca con dei ragazzi loro sanno che sono ipertecnologico. allora c'è da cercare un termine per dei compiti dicono ah prendi il cellulare IVA così cerchiamo no no no siamo in biblioteca là allora c'è il dizionario vai e lo cerchi oh, che palle ah, okay, okay. non è perché io sia, certo. mh, sia cattivo ovviamente ci mancherebbe eh, ma mm -hmm. perché io so che eh, a livello mentale il fatto di dover, di dover ordinare le lettere secondo un certo ordine, poi lo sfogliare, eh, sviluppa nel, nel bambino determinate cose eccetera eccetera. Certo, okay, quindi... perché il tuo obiettivo è quello, cioè aiutare esatto. a sviluppare quella competenza lì. Esatto, altrimenti che problema c'è? Vado su Google e cerco. Certo. Capito.